del popolo degli elfi. Um, come viviamo questa situazione del coronavirus? Uh, la viviamo, l'abbiamo vissuta uh, diciamo molto dal punto di vista emozionale, ci siamo incontrati, specialmente nel primo periodo, confrontandoci molto sulla, um, sulla situazione e sul da farsi. Uh, abbiamo delle persone anziane, persone diciamo un po' più a rischio che um, alcune sono, erano completamente diciamo, uh, serene riguardo a tutta la situazione altri si sentivano un po' in pericolo quindi dopo lunghe discussioni uh, abbiamo deciso di chiudere al, um, all'arrivo di nuove persone e quindi uh, c'è stata questa situazione diciamo, un po' strana, un po'... Uh, diciamo diversa dal solito in cui abbiamo vissuto um, insieme esattamente con lo stesso numero di persone e, e il gruppo in qualche maniera si è rinsaldato molto uh, questo è un posto dove passano centinaia di persone ogni anno e che quindi vede un'energia um, sempre in evoluzione a seconda di chi va e di chi viene invece questo, questa chiusura diciamo ha permesso alle persone che vivono qui e il la famiglia che vive qui di mh, rinsaldare i rapporti di entrare più in profondità di eh, in qualche maniera coltivare un po più il gruppo per il resto abbiamo vissuto abbastanza serenamente quindi coltivando gli orti continuando tutte le attività agricole ehm, ehm, sinceramente non c'è stata una grande differenza dal, dal precedente stile di vita Credo che molte persone in questo momento uh, desidererebbero stare in un luogo del genere. Uh, credo che il, um, la scelta dell'ecovillaggio sia una scelta vincente, perché comunque um, ci permette comunque di stare a contatto con la natura, um, produrre del cibo dal, dal proprio orto, uh, continuare ad avere relazioni, um, i bambini sono liberi di giocare e quindi ci sentiamo molto molto più fortunati di chi è dovuto rimanere in città o chiuso nei propri appartamenti ehm, credo che sempre più persone faranno questo tipo di scelta o cercheranno di modificare le proprie scelte di vita io sono fiero di quello che ho scelto sono orgoglioso del luogo in cui vivo e vorrei mandarvi un abbraccio a tutti e speriamo di riabbracciarci presto un abbraccio ciao